Creo che devi rovinare all'intro. <ride> ok, siamo Almeno tornati. Almeno farla l'intro. Ciao a tutti ragazzi, bella. noi siamo Dynamitix e Marco007 e siamo tornati su Super Smash Bros Ultimate. In questa parte continuiamo il primo dungeon. Che non è il primo dungeon, però Marco l'ha messo comunque nel titolo. Yay! Perché non è il primo dungeon? Che cos'è? Allora, Non è il primo dungeon questo, perché l'hescritto? Questo è buono, LOL. Fermo, smettila. Oh. Marco e dai! <ride> smettila! Quindi, dai prendiamo questo a caso. Ok. Allora, questa episodio. Parte... Se ne trovare. Nell'ultimo episodio abbiamo completato completato la, la, la, alcune parti del... Lala la Ovest. Adesso andiamo dritto di qui. cosa c'entra la, la Ovest. Mica siamo su un punto. Quella centro. parte lì. <ride> sì, come... Perché attivi tutti i pulsanti? Aspetta, devi oh. attivare uno... Ho sbagliato, ok? Comunque abbiamo attivato il pulsante 2, quindi ora andiamo nelle parti che nelle parti ah sì noi l'abbiamo liberato il cazzo no no è si troppo batte, forte si, no. <ride> si sconfigge se mega man non riesce a battere lo riesco a battere pure ok sblocchiamo il pulsante 3 mm. cioè il pulsante mm. 3 serve tipo come no, seconda via no. del pulsante 4 tutti sono la seconda via di qualcosa però sbloccano pure qualcos'altro quindi allora quindi andiamo di qua eh, no, già si esce. Giù! Oh, di qua. Più giù e giù. Ah, vabbè, se è il pulsante 5. 5 no. Snack large. Va bene. No, il boss, il boss, il boss... Via, via, via, no, via... Lo, dobb lo dobbiamo fare. Sì, ma un attimo, prima completiamo l'arco. Che cosa dobbiamo completare? C'è il pulsante 5. Addio. Ah, E eh, mamma, dobbiamo finire tutto quello che abbiamo lasciato. Tranne che... il coso qua ma dobbiamo fare il 3 e il 4 cioè il 4 e il 5 dobbiamo farlo il 4 era praticamente la seconda via del 3 quindi no il 4 l'abbiamo già fatto <ride> ma perché vai a sbattere da tutte le parti perché è difficile muoversi ok allora. ma chi sarà scatola di cartoon <ride> secondo me è il tizio allora uh, metà g metà via tanto chi lo deve fare? Uh, tu vai fai tu faccio io? Tu. Sì, questa l'avevo fatta io con il tuo nome per sbaglio ma mi sono ricolato ecco questo spiega tutto batman batman Santa. batman batman <ride> Non hai letto le condizioni. dottore. vai. Energia. Acciaio. Ma l'hai spenta l'hai condizionato? Oh. Sì. Spendila, non l'hai spento. Non sono riuscito a spegnere. Spengilo. vabbè. No, ho me un coro, mi sta raffreddando. Spengilo. mi dispiace. Oh, dai. Sei passato davanti... mo ok. Se mo apriamo la porta e proviamo a uscire fuori. Ti viene la fata di caldo. Dai, Hai capito? Fatta la dio, di caldo. Ho detto la fata. Ah! <ride> la fata di caldo. Cioè sei un genio proprio. veloce, scegli qualcuno, quelli là, i primi tre ok sai cos'è la steel drive? No. è una cosa potentissima wow ah due robot giganti, non riuscirei mai a uscire soprattutto con la tua intelligenza artificiale è fatta da la mia intelligenza stanno massacrando no, no. non è vero si sì, è vero uno è morto dai vinci così posso scontrare il mio con il personale dai ok è da troppo facile, perché non hai classificato 3 pegli 3 si sì. perché è un gioco di smash e quindi non può essere classificato così in effetti hai pegli 12 lo so e ora sblocchiamo lo snack preferito di tutti 9 9 9 Ok allora il Super 1000 Il Super Nike 1000 <ride> Allora hai letto le condizioni zon zon zon zon zon zon zon Che Chef. Che. Reggae. Reggae. Keep infelkin. Si c'è yeet. Falcon. Basta. No. Basta picchiare. Falcon contro snack. Oh no no. Ah, le, le bombe di Snake sono diventate. Cioè le granate di Snake sono diventate bombe per oh no i bambini sanno che c'è è una granata ora ho oh, fatto lo spy. Oh. intanto c'è co comunque quel costume di di Sam Stuta Zero che tipo si è Ok, allora.. le granate non sono state modificate Sì, sono state modificate Però sono tipo delle, delle... Delle bombe cartonizzate, tipo quelle di. di Tul Link. E allora? Che fa? Eh, prima erano delle granate normali. BOM! Yes. yes! Cosa? No! Cosa? Perché lo smash No! Aveva la sbar la sbarra, la barra.. No, no. A cosa eh, servono i miniri allora? E ora? Mi sono comunque a ricerca. No, se lo prendevo. <ride> mi ha lanciato la bomba ai piedi sì. e lui ha fatto un no. E mi so. Hai no, visto? No vabbè che combo che gli ho fatto. Mi ha lanciato la grata, io li ho rilanciata e li è esplosa mentre, mentre l'ho colpito. Quindi mi ha fatto un ulteriore no perché devo Ok, GG. Il prossimo me. è il mio e devo fare il boss. No, non devi fare il boss perché c'è. No, quello è, è, nel, sì, qua. è lui, per forza. No! No, non dobbiamo farlo per forza. No, dobbiamo, no, sì, dobbiamo fare. Per riuscire dal dungeon dobbiamo farlo. Non è vero. No. Sì, sono poi ce lo ce lo dimentichiamo. No, I spiriti... Non ce lo dimentichiamo. Tu vuoi solo fare no. il boss? Aspetta. No! Aspetta, voglio vedere qua, qua, non siamo andati ancora. Sì, ci siamo andati. Spetta. No, abbiamo finito tutto. Abbiamo finito tutto. Abbiamo finito tutto. C'è il boss e lo faccio io oh. <ride> e dai, aspetta, ah, sto vedendo mi <ride> sa so che abbiamo mancato un'area. ecco questa qui, vedi? no! no! lo faccio io, il boss il primo boss basta! no, su dai falco il Yeah. Dai Non c'è la musica eh? Questo si sa che è un momento di Di Di Kong Di, di Kong di, di Kong Madonna Comunque il boss non ha spiriti Wow Inaspettato perché il boss è uno spirito, no, non è vero. O forse sì. Sì, oh, è uno spirito. Sì, Quando lo batti Marco. diventa uno spirito. Grazie Marco per averlo spoilerato. Chi è il boss? Bene. Il boss è. Un robot. Che stai zitto, ma cazzo, Galleon! Ve lo ricordate? Ovviamente no, visto che è Non abbiamo ancora fatto l'explay di brawl, quindi non ve lo potete ricordare, a meno che non avete già visto. Beh, Vai gal, schifo. Vai gal, colpisci. che oh, si sì, possono, colpisci io Bravo, Dallon. Più forte. Oh, che cacchio. Non si è arrabbiato. Allora, oh, no. sta facendo i capricci. Lo colpisco sul sedere. Sta facendo i capricci come i bambini. Tipo me? ah scusa avevamo detto i boss li dovevo fare io non è vero no, io, non, non ti le cose <ride> No! E, sei morto da solo eh io non ho nulla che fare. ma non è vero il boss mica li devi fare l'abbiamo detto all'inizio del all però vabbè se sei così non è vero non abbiamo neanche detto che c'erano i boss un personaggio ok siamo pronti vai sconnetti. Ma... Rioma. Ugh. Ups. Yeah. Bene. Vai. Siamo pronti. Veravamo già prima Lo so, tu non eri pronto Sì, lo ero Stiva Comunque, eh, non è uno spoiler la, la ricompensa di, di uno spirito Tipo, sai che quando batti Bowser c'hai Peach Davvero, ma che c'entra perché momi stai dicendo che c'è già stato un momento come questo? Cosa vuol dire? Smash Ultimate è la prima volta che mettono in spirito Lo so, ma si capisce, è ovvio che quando batti il boss non è un personaggio, ma non diventa un personaggio, ma diventa oh. uno spirito. Mi sembra ovvio. No, no, lasciami. Maledetta c'è la miseria. Auchi. E Il pugno meteo. E ora fuggiamo. Tipo, non muori. No, non si può morire dopo le no. cazzo. Questo l'ho sperimentato da Broly. Galleon. Potenza tanta, direi. <ride> Lo potenziamo? Cioè lo nutriamo finché non è livello max? No, perché è neutrale, quindi non Se è neutrale vuol dire che lo possiamo usare con tutti. No, vuol dire vuol dire che lo usiamo contro i neutrali. No, contro i neutrali si usa attacco. È una questione è una questione di principio, ok? Ma oh no! Galle un damage! Ah, no no, c'è ancora oscuro. Ah, non è Galleon, scusate, ho detto. <ride> mi sono so confuso con i nomi. Kiaran Ok. Qui. oh, tante uh, cose abilità a Tante, 45. <ride> prima noi abbiamo 100 150 Sì, prima di fare questa battaglia. Oh, ma che fai? Perché l'hai presa? F volevo. Eh no, le volevo, le volevo, le volevo un corno. Io ti ho detto non lo fare, le eh, eh, che alla fine finirà che le prende fa? Eh sì, vabbè. Tanto non è che abbiamo preso tanto così. È un, no, no, no, no, no, tanto Ten ten ten no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, com'è? no, no, no, Qual è il prossimo dungeon che dobbiamo fare? Ah. Ok, il dungeon sotto il mare. Uh, in Giappone, Cina, ora siamo. Il, il mondo di Smash è nel Giappone. Ok. ora siamo in cina tu sai che tu metti i consigliati senza vedere le condizioni come sai? Mm. mi sono <susurra> molto, molto soft <susurra> Perfetto. Mi sa che. il mio era un abitante. Il mio coso era un abitante. Pronti? Via! che il mio coso era un abitante. Il personaggio. Io non, so non l'hai visto? Non l'avevo visto solo per te. Secondo me, neanche, neanche un secondo. Non lo sai usare per un abitante. Cioè, sei, sei, sei, sei per me, mi tosti a caso. Sto sperimentando. Dai, vieni, non sperimenti solo con l'attacco ehm, in corsa e, e l'attacco caricato non sono le uniche due mosse che esistono secondo me per cosa è, sapevo già oh, basta muori mi solo dire grazie per questo spirito è sparso perché a giocare così è impossibile vincere no. contro dei spiriti forti okay. ok cosa? vai Samus Samus Samus Samus ah <risa> sta vincendo il... <ride> <ride> cioè veramente non riuscivi a ucciderla con 0,9 mi bloccava ogni volta si mi bloccava e c'aveva pure lo smash finale bastavo usare qualsiasi mossa ok e ora andiamo in, in corea no in corea vai uh, siamo in mi sa peru brasile no che, che Brasil. Blanca ops sbagliato è lì sotto come si va non si sa va. dopo si si fatica ok andiamo quindi blanca di street fighter uh, energia Il salto diminuirà nemico userà Attacco a vita, ok. Dove sta l'altro con la cura? Cioè l'attacco, la vita? Eh? E ora uso Fuffi. Così ti dimostro come si gioca con l'abitante. Allora perché non scegli l'abitante? Perché non io sono stare di nuovo due personaggi. Cioè lo stesso personaggio. Cambia la skin. Mm. Cioè l'abitante femmina. Wow! Non è mica lo stesso personaggio. E poi non è mica è wow. uguale. Fuffi non è, è uguale, però ha molte mosse simili. <ride> che cosa ti ridi? Che stupido Io prima pensavo che quella scala lì nello sfondo fosse, fosse utilizzabile invece no. Sì Marco, come no? E tipo io morivo solo per quello Che dicevo, ah forse mi hanno colpito quando lo stavo usando Quindi... Quindi non ha funzionato invece non funzionava normalmente LOL un cane. Eh, un cane. segretario che, che. uccide un gorilla con la cravatta. <ride> wow. Sono tutti e due decidi. E ora dal Perù si, si spera. Si va. Uh. In, Italia? No. in Italia. In Italia. In Russia, Russia. Great mother Russia. Great Zangifu. Zangief Zangief grande Rostro sovietico no, lo so. Rasta Perché? Tu hai detto Rasta Ma che cosa? Ma qua? neanche chi ho preso chi ho preso no. non stavo vedendo no eh. wow, nemmeno lo sai usare quindi lo spammerai sempre la stessa messa roll out e il pugnetto scrauso. che in realtà non è tanto scrauso, non è. <ride> hai usato uh, sleep il dolcissimo pokemon pallone il dolcissimo pallone how dare you Ah! Vai! Itzel! Bravo, insegnero! Vai, insegnero! Prendilo e spaccalo! Boom! Distruzione di massa, signore! Eh! Il Pio. massa solo uno, è il, il no! Uh, che da schivare! Il palletto del cacchio! Ecco cosa hanno schivato! E ci siamo un, po come un pallone! no <gif> mm. Vai, incenerò, incenerò. No, no, no, perché? Perché? perché? incineror Insinerò, incenerò, incenerò, incenerò. Su, su, su, su, su, su. Su, su, No, volevo usarlo prima io. E se Sopra bibi click E bomba! Sopra bibi Sì! Mi ha causato la, la smash finale. Lo sai che quella no, no. lo sai che quella mossa lì è difficile da eh, cioè prendere. Che mossa! Quella lì che hai fatto no, eh, dormire. È difficile da azzeccarsi <ride> Comunque siamo nella regione della Russia della Carelia Sì, non ci interessa. Dove andiamo? Dove andiamo Perché un po'? Dici. Stati Uniti, oppure no Stati Uniti Balrog Balrog Che non è, non è più rosso quindi mi smetto di fare sta voce Ok, attacco uh, Energia, capacità di salto di dominio non salterà nemico non salterà uh. Ok, Capitan Todd, va bene difesa, uh, energia più va bene, personaggi. Uh, usa smackie. Mm, no, ma che Facciamo che uso. Mm, Kongs. Che ne dici? Mm, ma che cacchio ne so io? Perché lo dici così, no? Si può antipag così. Kongi, longi. Kongi, Kongi, Kongi. Con di Bong. Con Bongo Dongo. <ride> <Okay>. <ride> e vai in California, combattiamo Lego Mac, che tanto Lego non è più, quindi... Come usi? Uh. Che aspetto scritto che era, era, era Mazzi. Mazz mazz Lo so, però... Non no, è. no era una domanda, cioè ha scritto. Boh. Da quel che ne so io. Boh. Che poi ne fa tipo diventa Mazzi? No, no, no, no, no. Non si sa perché.. non si, non si cioè diventa Massimo. Ah, sì, appunto, non si sa perché, non te lo dice. Se mi prende il pugno KO. No, non devo farmi prendere. No! No, no, no! Via! Pugno KO, paura del pugno KO. Ok, l'ha mancato. È stupido. Ouch congi, bongi, donchi... Sì, lo so, è troppo... È troppo epileptico. Lo so, olimo. Olimo. Oh, oh, oh, oh, oh. è troppo luminoso. Oh wow, wow, wow, che di danno. Non va bene, non va... Oh, io! Yo. yo! Basta luminosità! Io! what? Stavo usando non lo smash con binario! chi io... i occhi di donchi congi mi fanno sempre... <laughs> Ok, è più duro di quanto pensassi, soprattutto con un personaggio pesante. Cambia. Vediamo quanto sarà pesante, lo so che sono giocatori di luna, ma non mi interessa. Alleluia, i miei occhi sono salvi. Sì, intanto non devi farti la battaglia, quindi devi guardare. Devi sempre lasciare a la me il controllo, però hai deciso di no vai Marco usa le tue tecniche di spam non abbo. Vai, gli doni. No. Io, il prego Mi hai fatto il jablock block e hai perso l'occasione. Ma no. Che, che, che sta succedendo? Che sta succedendo? Che non riesce a colpirlo, sei nato. Ma come schiva lui? Vai da me. Triggito mec. Triggito mec. È pesantissimo Kirby. Ah è vero, capacità di salto. Eh? Non sei. Lui del mec. Lui del Non posso aspirare un... Tisti, del No! Ah! Tis, tis, tis. <ride> Mac. no ha fregato, Ma tanto sopravvivo. Sopravvivi, ma non detto che riesci a prenderlo. Nelle ginocchia! Oh no, my knees! Ok! Oh. E ora dagli. dagli Stati Uniti, in California, andiamo. In Spagna, che bello! Vega! E vegano! Vega! No! Vega! Ok, sempre gli stessi Vega così appunto. Vega Ok, è lo stesso però che stavolta usa più salti Ma che... è fortissimo uh, Ok, attacco, sto bene con difesa Personaggio, vediamo Meta Knight direi che si combatte con il suo nemico naturale Cioè Meta Knight <ride> Cioè Kirby Non posso mancare in questa occasione, mi dispiace che uso di nuovo lo stesso personaggio Ma Kirby, Kirby, è, Kirby è amico con Meta Knight Ah sì? E in, in, in vecchi tempi invece, quando Kirby mi combatteva, mi fa mm. Perché Perché Night voleva fermarlo. Nel primo gioco in cui appare voleva fermarlo perché veramente chi ne era buono. Ti ricordi la storia? No, non me la ricordo. Sei sì stupido. Tanto quel gioco lo porteremo sul canale. Eh si spera. Kirby Adventure. Ma perché sei così stupido? No, sbaglia! Mamma mia! È stupido quanto lo sei tu! Sì, grazie! Prego! <ride> che ridere! Com'è? Clicco un pulsante per sbaglio! Se mi scivolava la mano! Allora, cioè, o c'hai cioè le mani di cotto oppure le tue mani! Cioè. Sono un po' sbagliato E dai! E dai! E... <ride> Vuoi oh, toglierti se no non posso toglierlo Sì, ma se non c'è più la luce bla bla bla bla Ma è forte, non posso... perché è c'è? Perché dobbiamo usare sempre gli stessi personaggi Sì Perché? Ci a... sta bene oh, Comunque l'avevo detto che era forte io. Che cosa? Ma qua no. Prima. Ma se tu spammi solamente? Cosa <ride> c'entra questo? Dico, è forte! E per perché? Tu sei forte? No, è forte, basta. Probabilmente perderò pure io. Sì, certo. Perché mi è... Io Traste. ho perso. Io ho perso perché ho cliccato il tasto per sbaglio io perdero ho oh, per lo stesso motivo se io sì, certo. sono scarso non credo proprio di vincere che è pure a tempo Yay. Pulato il suo cadavere nel mio jet. <ride> comunque, finiamo questo dungeon che è piuttosto corto. E poi finiamo l'episodio. Nessuno, comunque, si aspettava l'inquisizione spagnola. Ora dove andiamo? Andiamo in Thailandia, penso. Oppure, Corea. Ma che Corea? ah la Corea è più solo, stupio Corea. Ma quanto? Ma sì, pensavo stupio. che la Cina fosse no, più No, no, essere sì, stupido, buon Non esiste. Mi sa che siamo in burma. Non lo so, però. Burma. Burma! <ride> dì, dì, no. Fai Quella di Dragon Ball. Non mi interessa. L'nemico avrà una super corazza, Aia Eppure noi possiamo averla. No, non sì. mi interessa, non la voglio. Cattivo. Sarà difficile lanciare e fare una Gli attacchi fisici saranno più potenti del nemico. Contro l'energia, allora. Mettiamo un Grab. Mettiamo una super corazza, non la voglio. E uh, energia? Miraculous. Okay. pure energia. La smetti, grazie. Beh, muoviti. Oh, sì, no. È normale perché i personaggi di Street Fighter hanno sempre uh, la, la cosa di energia. Perché nel loro videogioco... Non mi interessa. La cosa di non mi interessa. Usiamo un po' Lucas Rio. Il mio amico si chiama rimandato, sì. no, ma il suo meglio non è Lucas. Su me ne è Gandalf oppure Samus, però spammare soltanto la B neutrale. Se non si fosse capito lo conosci quello. <ride> Harry. Harry. Questo ti bravice. Okay, realtà, una bravice, il mio attacco non è la difesa. Perché non gli fai male? Il migliore è stato il contrattato, cioè tutti si i difendi e poi attacchi tu. Ah è vero, è una super colazione perché non le stavo mandando via. <misoni> il mio zio. <chen judgement> <relentless> <faux ironically> <Animato> Luca, Luca. Ah, qui. Cosa? ma ogni volta già cioè, sto cacchio di, di smash finale eh, quando sono in fin di vita ah, eh. ti calpesto via via via <ride> oh, ci sono Do mai tutta bisogna sempre fuggire dal cadavere del progresso per motivi legali <ride> Che io adesso da Burma, oppure da th th la Thailandia, non lo so. Andiamo um, qua che cos'è? È una leggenda. Oh, non ti conviene. Non ti conviene, è una leggenda. Oh. È una leggenda? si sì, ah, sei sordo, non capisco. Perché chi stai andando? Sh, tu Perfetto, l'ultimo dungeon. E eh, non c'era un boss? E eh, no. E in dungeon non ci sono i posti. Non va bene, non va bene. Quindi. Non va bene, nessuno. Ci vediamo alla prossima parte di Smash, altrimenti dove andremo? A un altro dungeon. Aspetta, che, aspetta, che no. Marco, ti prego, non lo devi dire ogni volta, è fastidioso. Invece, tu no. sei fastidioso. Dove, dove sei che in alto a sinistra c'è l'episodio oh precedente, mio. se ve lo siete persi. Le persone no. non sono c'è, cioè che lo possono dire. In basso a sinistra c'è l'episodio, il prossimo episodio no. sei già uscito. Invece a destra c'è la playlist di questo gioco, se vi interessa. Non aspetta, che dungeon. Mm.